Mettete la mozzarella in un contentore di vetro ricoperto della sua acqua. Deve rimanere tutta coperta. Se è il caso aggiungete ancora dell'acqua del rubinetto. Passatela al microonde per 5 minuti, si deve sciogliere. Deve rimanere così. E adesso la raccogliamo piano piano col cucchiaio e la mettiamo nella carta forno, in un foglio di carta forno. Sta bruciando tantissimo. Mettiamola nella carta forno. Adesso. Adesso con un altro foglio di carta forno, con un altro foglio di carta, carta forno, mettiamo sopra, passiamo col matarello e andiamo a stenderla. Dobbiamo stenderla bene, bene, bene, bene. Deve venire praticamente sottile sottile di qualche millimetro, perché poi la andiamo a rotolare. La vendono anche già pronta. Però fatta da noi è tutta un'altra cosa, quindi facciamo il rotolo. Ok, togliamo il foglio. Praticamente rimane questa così, sottile, sottile, sottile anche se non è perfettamente rettangolare non ha importanza che tanto poi la andiamo a rotolare e poi viene tagliata ok andiamo a farcire quindi questa la facciamo al prosciutto ci mettiamo le fettine di prosciutto uno due e 3. Mettiamo le fettine di pomodoro. Partiamo dalla punta qui. Cerchiamo di arrotolarla bene bene bene bene a salame. Poi se vedete che avete bisogno di pomodori da qualche altra parte voi boh, li mettete dovete molto andare ad occhio almeno io quando cucino vado ad occhio sempre fino in fondo una volta che siamo qua questo nostro bel rotolo lo andiamo a mettere in un altro rotolo di carta un foglio di carta forno e lo andiamo ad avvolgere bene bene bene bene in frigo per due ore